Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video cosa facciamo oggi? adesso andiamo a fare una survival nella nuova versione 1.13 abbiamo fatto la skyblock che purtroppo il primo l'ultimo episodio mi sono dimenticato di registrarlo cioè ho registrato senza la fine quindi vabbè comunque ho. Oh. Ok, Allora, ho visto un paio, un attimo, vado un attimo, vediamo un paio di commenti, scusate Mi sono arrivati in questo istante Allora, uno era Joseph Ferrari, il primo era la Nascita Farfalla Momento Amnesia, non mi ricordo, mi sembra che fosse stato il secondo, eh Adesso controllo per sicurezza allora, Il primo, Joseph, era quello che ho fatto e ricordavo bene, giusto? Poi il secondo è Gabri, fai un video reazione a questa reazione. Ti dico subito che non ha senso fare una reazione a questa reazione e continuare in loop perché, no, cioè non ha letteralmente senso. Iniziamo: 1.13.2 quindi sapete come funziona. il Crafting table, materiali, bam. Comunque. Per questa nuova serie ho un sacco di progetti in mente Qui siamo alle pecore Cioè raga Non sono riuscito a fare neanche questo salto Figuriamoci sul parkour che dovevo fare Allora mi sarebbe uh, delle zucche delle zucche Queste mi servono Cioè raga abbiamo cominciato bene eh? io ve lo dico Sarebbe fantastico avere quello lì, esatto Volevo proprio quel piccolo bioma Rappresentato da Questa tipologia Fa via questa roba qui Da queste montagne Perché anzitutto, là sopra che è fortissima quella montagna deci, in casa nostra la facciamo là qui possiamo andare a costruire a parte che c'è un altro canyon gigantesco quindi sicuramente qua sotto a qualche parte c'è una mineshaft comunque una roba che devo fare, mi segno il punto là qui un bel pillar di zucca con sopra niente perché è tanto eccolo allora, lì, vabbè non importa, cominciamo legna crafting table un paio di stick crafting table facciamo una Padre legno, un ascia. Poi là abbiamo anche il deserto, quindi possiamo farci anche la farm. Ciao. Oh. Così mi prendo la lana. Ok, tanto là sopra ne avevo visto altre due. E ci facciamo subito a manetta un letto. vediamo se possiamo farlo rosso ovviamente c'è il colorante ok letto rosso bam allora vi dico cosa avevo in mente però non ho neanche lo che va bene i dettagli allora sarà un po complicato però praticamente volevo andare a creare tut, tipo un mega castello la sopra e la sopra magari o la oppure addirittura con un ponte che collega da là qui a lì e ci faccio le varie parti del castello dove poi andremo Qua c'è già una canna da zucchero che ci prendiamo ok collezionata canna da zucchero cioè raga è pieno di canyon qua ve lo dico eh. raga dobbiamo salire là sopra dobbiamo salire là sopra non ho idea di come faremo Comunque qua ci sono Pecore, c'è deserto A ah, perdita d'occhio occhio Ragazzi abbiamo pure Un relitto vicino a casa Quindi tenetelo veramente Perché Cioè raga questi erano i salti Cioè io non riesco a fare questi salti figuratevi a fare quelli del parkour. Ho bisogno di un piccone, ho bisogno di un piccone Ragazzi, guardate che vista che abbiamo qua. A proposito che era oh, l'albero. Allora, io direi un attimo. Uh, c'è una spiazza qua, sì. subito progresso Sogni Doro, quindi abbiamo dormito, abbiamo settato lo spawn e abbiamo eliminato eh, tutti gli eventuali mob che c'erano, ma guardate. Sì, roba fanta deserto deserto Qui abbiamo un relitto E abbiamo altre in queste montagne che là peraltro oh, siamo più alti delle nuvole Probabilmente farò la zona del nether andando a chiudere un po' creare una struttura tipo un vecchio tempio perché è la baia così arriva c'è il vecchio tempio dove c'è il portale poi fatemi un attimo aumentare il render distance che voglio vedere bene cosa c'è fatto ok là c'è il deserto ancora troppo poco raga aumentiamolo di più nuvole le togliamo ok che se no non vedo niente ok là c'è un'altra isoletta quindi là potrebbero esserci le barriere coralline eh? Guarda, noi non avremo problemi di vetro, sabbia robe del genere Raga, là c'è un villaggio Abbiamo un villaggio vicino, quindi possiamo Fantastico Lì c'abbiamo la pianura Raga, siamo messi benissimo Ok, allora Diciamo che l'idea ce li ho in mente di come fare adesso inizierò a prepararmi tutto il materiale magari a buttarmi giù un primo progetto magari con la terra oppure iniziare a costruire qualcosina in pietra se riesco giusto da fissare un paio di punti per riuscire anche a, poi a lavorare meglio per non cadere di sotto e il prossimo video vediamo come andare avanti e cosa è successo Okay? Quindi io vi ricordo di commentare, condividere, iscrivervi e lasciare tantissimi like e condividere a tutti gli amici e farli iscrivere al canale.